da luci oggi andiamo a fare insieme questa maglia la roxanne in provence una maglia da mezza stagione ho usato un filato in microfibra né troppo spesso né troppo sottile un filato eh, pesante come peso specifico ma molto fresco quindi adatto alla mezza stagione da applicare ho realizzato questo fiorellino sono in realtà tre fiori schemi presi online potrete realizzare qualsiasi altro ehm, abbellimento potrete applicarlo oppure come me in un secondo momento attaccarlo con una spilla così da rendere più facile anche il lavaggio della maglia per questo progetto ho usato questo bellissimo filato, lo Shipis Sammy, che potrete trovare da Merceria Italia Artisan. Ne ho usati 400 grammi, rispettivamente 300 grammi di bianco e 100 grammi di lilla. Questo bellissimo filato è per l'appunto un 100% microfibra e ogni 100 grammi sono 225 metri io ho utilizzato un uncinetto del numero 4 anche se diverso da quello richiesto dall'etichetta perché volevo una lavorazione ben compatta di modo da poter indossare la maglia anche senza niente sotto nonostante ci siano queste eh, parti traforate che si alternano con parti a punti pieni. In ogni caso si intravedrà pochissimo sotto, quindi si avrà una ottima coprenza. Vi prenderò tutte le misure e ve le lascerò in descrizione prenderò la misura ehm, della, del collo la misura della maglia in generale quindi altezza larghezza ehm, vi dico già che questa maglia è per una ml quindi vi lascerò comunque le misure in descrizione insieme ovviamente anche ai materiali che ho utilizzato tutti i link e quant'altro vi può essere utile per la realizzazione della maglia come per esempio um, il filato che ricordo potete trovare da merceria italia artisan inoltre se vorrete utilizzare un filato diverso dal mio la mia amica francesca vi potrà aiutare a scegliere un filato passiamo al tutorial per iniziare il nostro progetto dobbiamo calcolare in centimetri la misura della nostra spalla da questo punto alla punta proprio della nostra spalla io per questa misura ho montato 18 catenelle una volta ottenuta la misura in centimetri dovrete montare catenelle divisibili per 3. io per l'appunto ho montato 18 catenelle per avere tre sezioni rispettivamente di maglie basse mezze maglie alte e maglie alte andiamo a fare le nostre 18 catenelle 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Se lavorate anche il cappiato iniziale potete fermarvi a 18, altrimenti aggiungete una catenella che ci servirà per la prima maglia bassa. Quindi entriamo nella seconda catenella dall'uncinetto ed andiamo a realizzare la nostra prima maglia bassa di 6, 3, 4, 5 e 6. Andiamo a realizzare 6 mezze maglie alte. 1. E usciamo da tutti e tre. 2. 3. 4. 5. 6. Ora maglie alte, sempre sei, Una, due, tre, quattro, cinque, 6 questo è quello che avremo al termine del primo giro una catenella voltiamo il lavoro e andiamo a fare una maglia bassa in costa retro sulla prima maglia 2 catenelle a sostituzione della prima maglia alta ed ora andiamo a fare altre 5 maglie alte sempre in costa retro per un totale di 6. Ora mezze maglie alte sempre in costa retro. Du tre. Quattro. Cinque. E sei. Ora le maglie basse. Una, 2, 3, 4, 5, e stiamo bene attenti all'ultima, 6, ricordiamoci di prenderla in costa retro. Questo è quello che avremo al termine di questo secondo giro. Ora facciamo una catenella. Voltiamo il lavoro. Sempre in costa, andiamo a fare le prime 6 maglie basse. 2 3 4 5 e 6 mezze maglie alte. Una 2 tre, quattro, cinque e sei. Ed ora le maglie alte. Una, due, tre. e 6 stando sempre bene all'ultima questo è quello che avremo al termine della lavorazione ora andremo avanti a fare tutta una circonferenza che dovrà avere la vostra misura quindi deciderete voi ehm, in base alla vostra taglia quanto Far grande il vostro cerchio che dovrà essere un cerchio perfetto dopodiché andremo a cucire i lembi della nostro del nostro sprone di modo da ottenere un cerchio perfetto per la vostra taglia sempre facendo maglie basse mezze maglie alte e eh, maglie alte e invertendo nel giro eh, successivo quindi Lavoreremo sempre in giri da andata e ritorno per tutta la nostra circolazione. Questo è ciò che otterremo una volta lavorati i nostri giri di andata e ritorno sarà un cerchio perfetto, vedete? Ovviamente la grandezza sarà in base alla vostra taglia e appoggiato sul tavolo non deve assolutamente sfarfallare cosa significa sfarfallare me lo chiedete spesso quando il lavoro è appoggiato sul tavolo non deve fare assolutamente queste ondine antiestetiche quindi il lavoro non deve essere né troppo grinzoso né troppo tirato deve essere perfettamente piatto appoggiato sul tavolo piegato a metà il lavoro deve presentarsi in questo modo quindi deve avere le spalle perfettamente allineate né che guardano all'ingiù né che siano troppo alte ehm, sui lati quindi ora andremo a fare il vero e proprio sprone in quanto questo è il nostro avvio o collo ehm, questo uh, collo è quello che ci permette poi di non avere aumenti durante la lavorazione per quello questa maglia io la intendo per tutte le taglie perché se fate più giri da, di lavorazione ingrandite il vostro cerchio e quindi può essere usato per taglie più grandi il multiplo che ci serve per il resto della lavorazione è 3 quindi se non avete fatto giri che vi danno un multiplo di 3, al prossimo giro potrete apportare degli aumenti o delle diminuzioni come potete vedere adesso andiamo a lavorare lateralmente al lavoro fatto finora noi abbiamo lavorato in questo senso ed ora andiamo a lavorare nell'altro senso per l'appunto lateralmente al nostro lavoro eh, vedete eh, che è composto in giri d'andata e di ritorno mi raccomando ignorate le costine andiamo a lavorare il nostro sprone andremo a lavorare due maglie nel giro di andata e due nel giro di ritorno proseguiamo quindi per tutto il giro in questo modo per non far vedere l'antiestetico buchino vedete che abbiamo delle costine a rilievo che eh, compongono la nostra maglia alta laterale noi andiamo a lavorare proprio all'interno di quelle eh, costine o catenelle così da non formare un antiestetico buco all'aggancio entro quindi nella mia catenella pesco il filo esco carico il filo, faccio quindi la prima catenella, rientro nella stessa maglia e vado a fare la mia prima maglia bassa. Entro nella prossima catenella e faccio la seconda maglia bassa. Salto la eh, costina a rilievo, vado nella prossima maglia alta, sempre lateralmente, catenella, maglia bassa. Nella prossima catenella, maglia bassa catenella, maglia bassa, catenella, maglia bassa. Lavorerò in questo modo creando le mie due maglie basse su ogni giro di andata o di ritorno e questo lo farò per tutto il mio giro. Al termine del giro concludiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia inizio giro e andiamo a fare le 3 catenelle che sostituiranno la nostra prima maglia alta del giro successivo andiamo a fare un giro di maglie alte sul giro di maglie basse sottostanti se non abbiamo ancora eh, raggiunto il multiplo di 3 possiamo a questo punto fare qualche piccola diminuzione o piccolo aumento per raggiungere proprio questo multiplo che ci permetterà di proseguire nella nostra lavorazione. Come potete vedere continua a non sfarfallare. Se dovesse sfarfallare vi fa proprio questo bruttissimo effetto. Noi d'ora in avanti procederemo senza fare nessunissimo aumento. Lavoreremo le maglie così come si presentano. L'unico giro nel quale si potrebbe presentare la necessità di fare degli aumenti, ma questo è a seconda della vostra ma mano di lavorazione e del vostro filato, sono i giri dove vi sono catenelle, quindi giri traforati. In quei giri a seconda della mano da mio lavoro ci sarà solo una catenella di separazione voi potreste doverne fare due andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla terza catenella di inizio giro andiamo quindi ad eseguire le nostre tre catenelle iniziali a sostituzione della prima maglia alta nella seconda maglia andremo a realizzare la nostra seconda maglia alta abbiamo fatto quindi due maglie alte ora creiamo una catenella saltando una maglia sottostante nella successiva facciamo una maglia alta in quella dopo una maglia alta di nuovo una catenella saltiamo una maglia sottostante e ripetiamo creando altre due maglie alte sulle maglie alte sottostanti andiamo avanti così per tutto il nostro giro sulla maglia originale ci sono dei cambi colore questi cambi colore verranno sempre effettuati tagliando il filo a meno che voi non siate eh, delle esperte e conosciate le tecniche per il cambio filo senza eh, tagliarlo io consiglio di tagliarlo per non avere eh, disordine all'interno della lavorazione ma questo è a vostra discrezione io ora vi dico la sequenza dei cambi colore ho eseguito ovviamente eh, il collo col primo giro di eh, maglia bassa poi ho effettuato due giri di maglia alta in bianco il punto traforato in viola il punto prada in bianco e di nuovo il traforato in viola quindi in viola verranno effettuati solo i giri traforati dopodiché ho ripreso con eh, il bianco per quattro giri eh, tutti a maglia alta tra un decoro e l'altro dopodiché si riprende la sequenza quindi traforato punto prada e traforato di nuovo sempre la stessa sequenza potrete decidere di ehm, distanziare eh, le eh, i decori a seconda del vostro gusto quindi io ho fatto quattro giri <ride> e poi eh, il decoro ma voi potete decidere comunque eh, di distanziare più o meno questo eh, tipo di lavorazione perché non essendoci aumenti non eh, implicherà nessun tipo di cambio per la manichina come potete vedere ho semplicemente ripreso il punto traforato e il punto prada a finire nella parte bassa ho continuato quindi con il colore primario quindi il bianco fino alla bordura che ho effettuato come sulla manica quindi ho fatto eh, la mia banda alta di bianco e poi ho concluso come eh, sulla manichina questo sempre a vostra discrezione andiamo a fare una maglia bassissima sulla terza catenella all'inizio per chiudere anche questo giro in questo modo e come potete vedere la maglia non sfarfalla è precisa appoggiata sul tavolo sta perfettamente piatta io ho messo solo una catenella di separazione Ricordatevi che era proprio in questo giro che se non eh, vi trovavate bene o comunque sentivate tirare eh, il giro di lavorazione stesso, dovevate aggiungere la catenella in più. Procediamo ora con il punto prada o ventaglietti obliqui. Facciamo una catenella, rientriamo nella stessa maglia di base e creiamo una maglia bassa. 2 catenelle rientriamo dopo aver caricato e facciamo una maglia alta e una seconda maglia alta quindi saltiamo la maglia successiva la catenella ed entriamo nella prima maglia delle prossime due maglie alte sottostanti quindi nella prima effettuiamo una maglia bassa una catenelle, due catenelle perdono e nello stesso punto altre due maglie alte di nuovo saltiamo maglia alta catenella e sulla prossima maglia alta facciamo una maglia bassa 2 catenelle e di nuovo due maglie alte tutte nello stesso punto ancora una volta prima delle due maglie alte facciamo una maglia bassa 2 catenelle maglia alta un'altra maglia alta e procediamo in questo modo per tutto il nostro giro per chiudere questo giro andiamo a fare una maglia bassissima sulla maglia bassa del primo ventaglietto dopodiché camminiamo con una maglia bassissima per alzarci all'interno del ventaglio 3 catenelle a, a costituire la prima maglia alta ne facciamo una seconda ora facciamo una catenella e andiamo nel prossimo spazietto creato dalle due maglie e eh, dalle due scusate catenelle facciamo due maglie alte di nuovo catenella e di nuovo due maglie alte nel prossimo spazietto è proprio in questo momento in questo giro di lavorazione che se sentirete tirare il lavoro potrete effettuare due catenelle al posto di una procediamo così per il resto del nostro giro ecco qui al termine del giro vedete molto bello anche su uno sfumato così ricco e corposo come questo, la lavorazione viene molto molto bella. Andiamo a fare quello che è l'ultimo giro della sequenza, perché poi le ripetizioni saranno sempre le stesse. Effettuiamo quindi 3 catenelle. una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta nello spazio di una catenella. Se avrete effettuato due catenelle dovrete effettuare due maglie alte, dopodiché andrete avanti a lavorare sulle maglie come si presentano, quindi maglie alte su maglie alte, catenelle eh, scusate, maglie alte su catenelle, a riempire quelli che sono i fori creati dalle catenelle sottostanti. lavoreremo a maglia alta per quattro giri totali ricordatevi sempre nel primo giro dopo ehm, il giro di riempimento di riassestare il multiplo che è sempre di 3 maglie una volta assestato potrete continuare eh, nella lavorazione come fatto finora fino al raggiungimento della misura che vi serve per la chiusura dello scalfo manica, che vi ricordo è quasi sempre a 18 centimetri. Arrivati a questo punto avete tutte le nozioni per il punto e la lavorazione di questa maglia. Avrete sicuramente notato che noi non abbiamo mai effettuato aumenti se non quelli per assestare il multiplo, nel caso voi abbiate dovuto eh, variare ecco, per via della tensione eh, dove vi sono le catenelle. Ciò che ci dà già la misura giusta e la rotondità è proprio questo bordo, quindi è molto importante che voi facciate bene questo bordo a seconda della misura che volete ottenere e della sua larghezza ora vi spiego come fare la divisione per eh, gli scalfi manica questo è il vostro cerchio ora noi dovremo andare a dividere le nostre maglie quindi eh, misurata appunto la misura che ci serve toracica dividiamo eh, per 6 eh, quindi in 6 porzioni le nostre maglie Due porzioni le terremo per il dietro, due porzioni per il davanti e rispettivamente una porzione e una porzione per le due maniche. Quindi, una volta stabilita eh, la misura delle maniche, di solito l'altezza per la chiusura eh, da collo a scalfo si aggira attorno ai 18 cm. Una volta raggiunta quella misura, noi ehm, effettueremo con dei marcapunti la chiusura. Andremo a misurare la nostra circonferenza toracica per vedere se ci servono delle maglie aggiuntive da posizionare sotto gli scalfi manica. Ricordate che avendo il seno eh, potrete togliere delle maglie dal retro della maglia e portarle sul davanti. Quindi andremo a fare tutti questi piccoli calcoli per avere una divisione perfetta nel caso voi potrete anche non aggiungere eh, catenelle sotto lo scalfo io personalmente preferisco sempre per una maggiore mobilità di aggiungerne anche poche ma sempre qualcuna ricordate anche in questa fase il multiplo di 3 quindi dovrete calcolare quante maglie avete messo sul davanti e vedere se con l'aggiunta delle catenelle otterrete comunque il multiplo di 3 dopodiché eh, scenderete con il davanti lasciando in sospeso le maniche che farete in un secondo momento nello stesso medesimo modo in cui avrete lavorato la maglia Ecco qui la mia maglia originale, come potete vedere io ho sospeso sulla maglia alta la mia manica, andando a ricostruire poi il primo giro di traforato per poi concludere comunque col punto prada. In questo modo ho una manichina corta corta molto graziosa. Spero che la mia Roxane in Provence vi sia piaciuta, a me piace moltissimo. Mi sono ovviamente concentrata sullo sprone, eh, ma la lavorazione è molto semplice. Io ehm, vi invito a venire a trovarmi sul mio gruppo Facebook. Ecco qua il mio fiorellino molto molto grazioso che andrò ad applicare con una spilla. Dicevo, il mio gruppo Facebook creando e chiacchierando con eh, Luci, Pucci e Dani, potete trovarmi anche su Instagram. Vi lascerò in descrizione misure, quantità del filato e naturalmente il link alla merceria Italia Artisan, dove troverete questo e tanti altri bellissimi filati. Io vi saluto, vi do un abbraccio forte, ciao ciao da Luci. A presto, ciao!